Qualità, convenienza e velocità non possono stare insieme. Lo dice il senso comune, ma è falso. Questi tre concetti sembrano antitetici, ma in realtà stanno dalla stessa parte della barricata. Un processo di più bassa qualità sarà anche un processo più lento, perché ad esempio richiederà più controlli, genererà più scarti e più sprechi, che a loro volta rappresentano un costo. Il fattore fondamentale è il tempo. Se il nostro processo risulterà più veloce, vorrà dire che avremo già eliminato le cause di non qualità che lo rallentano. E dato che gli sprechi rappresentano un costo, il processo veloce e lean risulterà anche un processo più conveniente.